Ciao a tutti, siamo a Corinto e abbiamo appena finito la nostra sessione di giochi con i bambini di questo campo, dei profughi. E veniamo da te ogni settimana portando materiali e idee per costruire con i bimbi giochi il più possibile divertenti, così da poter vivere esperienze piacevoli. E ci veniamo ogni martedì con Anna e con Eco Mobile Library che porta qui eh, una libreria, una vera e propria libreria mobile, che funziona proprio come una libreria, per cui le persone vengono e prendono in prestito i libri e poi li riportano e, ed è una grandissima occasione per loro per, per coltivare la loro passione, e le loro, la loro cultura e le loro passioni in un posto che, eh, che di solito le nega. Quindi eh, vi chiediamo un aiuto se volete aiutarci a, a portare avanti questa attività. Eh, vi mi mandiamo un grandissimo ringraziamento e a presto. Ciao! Bye bye! bye. bye.